ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi anzi questa sera questa notte ragazzi eh, vi porto un video su come mettere tutti quanti i veicoli dell'hangar, potreste anche mettere il bombusca però non ve lo consiglio nella base operativa ragazzi quindi a questo punto dovreste avere un veicolo che viene dalla base operativa come questo essere motorcycle club e quando siete qui che siete giunti diciamo a destinazione nella vostra base operativa rimandate il vostro eh, velivolo potrebbe essere, non so, un idra, un laser quello che cazzo voi volete ci potete mettere e poi lo potete chiamare col, me col meccanico comunque quando arrivate qui lo rinviate da dove l'avete preso a questo punto ragazzi qui c'è il glitch che si fa sempre però ho trovato un metodo più semplice cioè questo avviate il colpo e quando sta comparendo ragazzi che vi dice 3 su 4, 2 su 4 che dice che ha trovato l'attività, voi dovete riaprire immediatamente il telefonino e andare eh, come sempre in eh, attività partita casuale e, e premere il diciamo l'avvio al primo colpo eh, avviate arrivate fino a solo e poi tornate indietro è abbastanza semplice ragazzi io questo video non l'ho tagliato giusto per farvi vedere eh, diciamo più o meno eh, come va, però in questo caso ho beccato il colpo anch'io. Tante volte non mi dà il tempo e quindi eh, mi succede anche a me. Per questo vi dico, ragazzi, che dovete avere pazienza nel fare i glitch perché eh, se non avete pazienza è inutile che state lì e mi commentate. Vabbè, ah, se a me non ne riesce. Non mi riesce, allora è pacciato. Non vuol dire un cazzo. Se a te non mi riesce è perché sei incapace a fare i glitch. Cioè, eh, dopo tante volte mi viene detto questo. Quindi, come ho detto, partita veloce. Colpo. Vedete, adesso c'è la scritta tra poco apparirà una scritta sopra che ci dirà che ci staremo unendo che ci dirà 3 d 4 2 d 4 quello che sia quando appare questa scritta aprite il telefono anche se aprite una missione non fa nulla però aprite il telefono andate eh, su attività cioè, su attività partita veloce poi fate indietro indietro e eh, siete pronti allora ragazzi il glitch ho scoperto per puro caso che comunque eh, l'auto ve la fa guidare uguale anche se non c'è il eh, simbolo CRIU cioè anche se c'è il simbolo CRIU sia se c'è sia se non c'è eh, vi fa guidare l'auto <coughs> allora come in questo caso voi vedete che il simbolo CRIU adesso comunque non c'è però eh, se a volte eh, lo vedete in pratica il simbolo CRIU state tranquilli perché vi farà guidare comunque l'auto quindi vale la pena di entrare dentro e di vedere se vi farà guidare l'auto quindi a questo punto che cosa dovete fare come nel glitch dei soldi dovete prendere e dovete guidare l'auto fino a portarla sotto ragazzi io qui mi sembra di avere un'auto in meno aspettate un attimo che controllo perché comunque dovete avere anche il garage pieno giustamente eh? lo sapete quindi eh, ricapitolando dovete avere un veicolo da mettere dentro alla base operativa un velivolo poi dovete eh, avere la base operativa che deve essere piena ragazzi mi raccomando piena perché eh, se non ci sono i veicoli il glitch non riuscirà io mi sembra che ce l'ho piena quindi a posto possiamo procedere al glitch quindi andiamo a mettere le auto come al solito quindi andremo a mettere l'auto questa qui vicino comunque la, eh, la colonna di uscita e poi ci metteremo l'altra auto a tappare lo sportello fin qui ragazzi è abbastanza semplice è, ma è tutto il glitch è semplice è come prima Scusate ragazzi, ma eh, sto un po' giù di voce, quindi mh, abbiate un po' di pazienza, un po' il microfono di merda che eh, è quello che è, mi arriverà un microfono dopo Natale e quindi vedremo insomma vedremo se riusciremo a migliorare la voce, vedremo se riusciremo a migliorare un po' il tutto quindi a questo punto ragazzi andate a tappare lo sportello del copilota Mettete un'auto qui e basta. Adesso dovete solamente provare il teletrasporto e dovete premere eh, ovviamente X eh, per uscire fuori. Quindi per capire se alcune volte, eh, cioè per capire bene, alcune volte si ascolta il rumore dell'auto come in questo caso io ho sentito il rumore dell'auto e mi ha portato fuori con l'auto a questo punto quando siete fuori con l'auto che cosa dovete fare andate in missioni andate in un'attività ovviamente creata da roxar avviate una missione ovviamente sempre creata da roxar una missione a caso lavorate di italiano quello che cazzo volete voi entrate dentro e quando siete nel menu uscite quindi qui Tornate indietro e uscite da questo menu. Riprendete il veicolo che avete fuori e lo mettete dentro, il centro, eh, sì, dentro la base operativa, ragazzi. Vi darà garage pieno, quindi significa che il glitch ha funzionato rimettete l'auto e quando andate a sostituire l'auto vedete che bug stranissimo, un bug pazzesco succede immaginate solo se ci mettete il bombusca quello che può succedere che è uno degli aerei che è giganteschi io adesso qui eh, ci sto andando a mettere l'elicottero però eh, ci sono anche mezzi più grandi dell'elicottero come ho già detto tipo il bombusca quindi immaginate voi quindi a questo punto vado a eh, mettere il mio veicolo in questo caso l'elicottero ed ecco qui l'elicottero ragazzi abbiamo l'elicottero dentro la base operativa voi come ho già detto potete mettere non so il jet insomma il laser potete mettere il p996 potete mettere quello che cazzo vi pare non so se altri veicoli ci entrino, mh, non saprei dirvi però comunque la buona parte dei veicoli entrano dentro il, la base operativa vi faccio vedere la data ragazzi, la data che corrisponde a oggi giusto per farvi vedere comunque a che ora ho girato il glitch quindi questa è l'ora 24 12 2017 alle 0 e 22 ragazzi quindi Uh, il glitch è abbastanza funzionante se funziona questo anche quello dei soldi un saluto a tutti al prossimo video